Ok, non si tratta della seconda parte della teoria che aspettavate, ma non preoccupatevi, arriverà più in là. Detto questo, passiamo al video vero e proprio. Quando un anime ha un tema psicologico, significa che i personaggi hanno squilibri emotivi, mentali o comportamentali, e la serie analizza nel profondo la psiche dei protagonisti, mostrandoci le loro emozioni e i loro pensieri. Al decimo posto abbiamo... Quella magia doca magica. Ok, non fatevi ingannare dai colori vivaci e dall'atmosfera zuccherosa che mostra l'apparenza, questo anime è molto più complesso di quanto sembra. Esistono infatti delle creature responsabili di morti violente e suicidi, le streghe, e si dà il caso che Madoka, la nostra protagonista, sia rimasta intrappolata insieme ad una sua amica nel labirinto di una strega. A questo punto, le due ragazze vengono salvate dalla maga Mami Tomoe. In seguito, Kyube, una strana creatura dalle sembianze feline, offre loro la possibilità di diventare loro stesse delle maghe, ma ciò che le due non sanno è che esserlo non è affatto una buona idea. Numero 9. Tokyo Ghoul. La serie ha luogo a Tokyo, prevedibilmente. Una città infestata da mostre dalle sembianze umanoidi, chiamati Ghoul. Questi esseri, per sopravvivere, si nutrono proprio di carne umana. Accade che Kaneki riesce ad avere un appuntamento con la ragazza che gli piace. Questo segnerà l'inizio della sua nuova vita sotto forma di Ghoul. Numero 8. N.H.K. Ni Yukoso. Beh, in questo anime la componente psicologica si fa sentire soprattutto con le paranoie del protagonista. La storia infatti è ruota intorno a Tatsuhiro, un classico Ikigomori giapponese che per 4 anni ha vissuto in casa per rifugiarsi dall'NHK, un'organizzazione segreta in realtà inesistente e presente solo nella sua immaginazione. A cambiare le cose ci penserà Misaki, una misteriosa ragazza che la aiuterà ad uscire dalla condizione di NEET Numero 7 Re Zero Kara Hajimeru Isekai Saikatsu. Oltre ad avere un nome impronunciabile, la particolarità di questo anime sta nel fatto che il protagonista viaggia nel tempo. Mi spiego meglio. Subaru, uno studente liceale, viene trasportato in un mondo alternativo in cui ogni volta che viene ucciso ritorna al punto di partenza, in modo da poter cambiare le cose. In particolare, a metà dell'opera si sentirà il disagio del protagonista, che lentamente degenera nella pazzia, cercando di salvare i suoi amici. Alla posizione numero 6 abbiamo Aku no Hana. Questo anime in particolare è un po' diverso rispetto alla norma. L'animazione infatti è piuttosto realistica, il che conferisce all'opera maggior spessore, anche se ad alcuni può dar fastidio. La storia parla di Takao Kasuga, un ragazzo appassionato di letteratura. Il suo libro preferito è infatti Le Fleur du Mal di Baudelaire. Un giorno, il giovane ruba impulsivamente la tuta alla ginnastica della ragazza per cui ha una cotta, Nanako. Purtroppo per lui viene scoperto anche da una sua compagna strana e solitaria, che lo ricatta costringendolo a firmare un particolare contratto con lei, in cambio del suo silenzio. Alla posizione numero 5 abbiamo Gakkyu Burai Kaiji. Kaiji è una serie che inizia piano ma che ti coinvolge sempre di più col passare degli episodi. Il protagonista è un fallito completo, sommerso dai debiti che non può pagare. Quando finalmente gli si presenta l'occasione di estinguere i suoi deficit finanziari, accetta non avendo altre opzioni. Dov'è la fregatura? Bisogna partecipare a crudeli giochi che mettono a rischio la vita del protagonista. Il cuore della serie sono però le sessioni di ragionamento contorto e i temi toccati sono molto profondi. Decisamente merita, quindi dateci un'occhiata. Numero 4 Questo anime ha uno dei concept tra i miei preferiti. Un protagonista che aiuta persone con delle le difficoltà a superare i loro traumi. Anche qui abbiamo una forte dose di psicologia, che si concentra soprattutto nell'ambito emozionale. Sei ragazze sono rinchiuse in un'accademia speciale, che in realtà rappresenta una vera e propria prigione, che le isola dalle influenze esterne. Yuji è uno studente trasferito in questa scuola, anche qui i temi trattati sono molto seri. E nel corso della serie scopriremo il perché i protagonisti non sono persone normali, anche se può sembrare piuttosto freddo, il protagonista ha in realtà molto a cuore le ragazze. Yuji, infatti, dovrà indagare sul passato delle sue compagne e aiutarle a superare i loro timori. Finalmente saliamo sul podio. Medaglia di bronzo per Death Note. Death Note. è un masterpiece quando si parla di questo genere. Anche questo anime si basa molto sul ragionamento, più che sulle emozioni. Light, infatti... Era lo studente più intelligente della regione. Un giorno, durante le lezioni, vede cadere un quaderno nel cortile della sua scuola. Incuriosito, lo prende con sé. Presto scoprirà che per usarlo basta scrivere il nome di una persona su una pagina del diario perché questa muoia. Inizia così a giustiziare i criminali, dominato da un perverso senso di giustizia. Ma le morti sospette incuriosiscono a Elle. Il più famoso detective del mondo In seconda posizione troviamo Boku Dakega Inamachi. Questa serie mi ha trasmesso la sensazione di voler tenere sulle spine il lettore E devo ammettere che nel mio caso c'è riuscita la grande Accade una tragedia nella vita di Satoru, un mangaka di 29 anni Che è dotato di un potere speciale molto simile a quello visto in Re Zero Viene infatti spedito indietro nel tempo fino alla sua infanzia pur conservando la mentalità adulta. Qui dovrà indagare sul responsabile di alcuni rapimenti. E finalmente, in cima, medaglia d'oro per Zenkyu No Terror. Ragazzi, questo è stato l'anime che ho adorato più di tutti. Tram interessante, buona animazione e personaggi caratterizzati in maniera perfetta. Lo scenario è molto simile a Death Note. Due ragazzi organizzano attentati terroristici sotto il nome di Sphinx, con lo scopo di trovare giustizia per loro stessi e per quei bambini che hanno subito come loro gli stessi abusi. Naturalmente ci sarà anche l'intervento della polizia, e in particolare del detective Shibasaki, che ricorda L per alcuni tratti, e sarà proprio lui il primo a comprendere i sentimenti dei due ragazzi. I